Continuiamo il calcolo combinatorio eh, guardando, vedendo, cosa sono le permutazioni semplici. Allora, supponiamo di avere n oggetti distinti tra loro, cioè diversi. Vogliamo calcolare in quante sequenze li possiamo ordinare, cioè prendo tutti questi n oggetti e creo quindi delle sequenze che saranno lunghe n posizioni, e in quanti modi possibili posso ordinare questi n oggetti? Facciamo subito un esempio semplice. Supponiamo che n sia 3 e che gli oggetti che ho a disposizione siano 3 lettere del nostro alfabeto. Siccome stiamo parlando di permutazioni semplici, cioè di n oggetti diversi tra di loro, devo prendere 3 lettere diverse tra loro. Supponiamo di prendere le lettere A, G, O. Abbiamo quindi composto una parola di tre lettere diverse tra loro. Andare a calcolare quante sono le sequenze diverse in cui posso riordinare queste tre lettere significa calcolare le permutazioni semplici di tre oggetti. Allora, in che modo posso riordinarle? Per esempio, mantengo fissa la A e scambio le altre due lettere, oppure porto in prima posizione la G e poi... Permuto, quindi scambio le ultime due lettere, una cosa del tutto simile, posso farla portando in prima posizione la O e poi alternando in seconda e in terza posizione le due lettere che mi rimangono. Allora vediamo che le permutazioni possibili di tre oggetti, eh, sem permutazioni semplici, quindi senza ripetizione degli oggetti, tutti gli oggetti devono essere diversi, sono 6. È chiaro che in questo momento avevo pochi oggetti, quindi per contarli mi è bastato elencare tutte le possibilità e contarle. Eh, ma appena n diventa eh, un pochino più grande può diventare complicato andarle a elencare tutte e contarle. Ci serve quindi un metodo per ragionare in modo più veloce. Questo metodo ce lo offre il principio fondamentale del calcolo combinatorio che abbiamo già visto. Quindi come dobbiamo ragionare? Abbiamo tre posizioni da occupare, nella prima posizione eh, ho ancora tutte e tre le lettere a disposizione, quindi ho tre possibilità, posso mettere la A oppure la G oppure la O, in seconda posizione non ho più tre lettere a disposizione perché una è già stata utilizzata per la prima, però mi resteranno le altre due, e alla fine chiaramente sarà avanzata un'unica lettera il principio fondamentale mi dice che per calcolare quante sono in tutto basta moltiplicare questi tre numeri che fa appunto 6 se avessi avuto più oggetti avrei dovuto dire eh, nella prima posizione generalizziamo ad n avrei avuto n oggetti da inserire nella seconda posizione tutti meno 1, cioè meno quello che ho utilizzato nella prima posizione. Nella terza posizione tutti meno 2, perché ne ho già utilizzati due fino ad arrivare all'ennesima posizione dove mi rimarrà un unico oggetto. E quindi quante sono le sequenze possibili, quindi quante sono le permutazioni di n oggetti diversi tra di loro? Basterà, per quello che mi dice il principio fondamentale, moltiplicare partendo da n e diminuendo di 1 eh, di alla volta e moltiplicare tutto fino ad arrivare a 1 questo numero, il risultato si indica con n, che è il primo numero che ho utilizzato seguito da un punto esclamativo e si legge come n fattoriale quindi questo 6 che avevo ottenuto come 3 per 2 per 1 si indica come 3 fattoriale. Se ho 5 fattoriale vuol dire fare 5 per 4 per 3 per 2 per 1 che fa 120. Quindi in totale se ho n oggetti diversi tra di loro e voglio calcolare in quanti modi li posso permutare, quindi le permutazioni semplici di n oggetti, basterà calcolare n fattoriale.